Ciao a tutti, oggi prepareremo le pizzette con parmigiano e salmone affumicato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 3 ore circa. Gli ingredienti sono latte, lievito di birra fresco, zucchero, olio evo, farina di tipo 0, sale, per condire, olio, parmigiano grattugiato e salmone affumicato. Diamo il via alla ricetta.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 Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto, posizioniamolo su un piano di lavoro infarinato Estendiamolo con il mattarello. Con un coppapasta ritagliamo le pizzette. e posizioniamole su una teglia rivestita con carta da forno dopo aver formato tutte le pizzette spennellare la superficie con dell'olio spolverizzare con il parmigiano Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 15 minuti. Le focaccine sono cotte, lasciamole intiepidire, decorare con salmone e servire. Pizzette con parmigiano e salmone affumicato. Grazie e alla prossima ricetta!